Signori, scusate, posso disturbarvi un momento per farvi qualche domanda? Ok, state partecipando al corteo in questo momento? Sì. Come mai? Perché siamo con gli studenti. Okay. Perché, boh, mi danno un po' di speranza. Sono <ride> cresciuta in una famiglia, siamo cresciute, siamo sorelle, in una famiglia di contestatori. E c'è anche la mamma, E eh? c'è anche la mamma. <ride> Angeli, famiglia. Sì, <ride> Abbiamo portato anche i nostri figli perché questa è istruzione alternativa, no? Fa parte della formazione di una persona, sì. anche manifestare il dissenso. Lei è la mamma? Buongiorno, anche lei sta manifestando? Sì, sto manifestando. E lei come mai manifesta? Manifesto perché prima ho manifestato in tutta la vita e ho partecipato a lotte sindacali e lotte politiche e credo nella democrazia e credo fortemente comunque in una cosa, che questa manifestazione non debba mettere tutti contro tutti, perché io credo che questo, uh, questa battaglia che i giovani stanno combattendo per il diritto alla scuola, per il diritto alla libertà e alla democrazia, non debba far crescere comunque il senso del tutti contro tutto ma debba invece ricercare una soluzione per risolvere i problemi. Non bisogna tornare indietro con la violenza. I poliziotti non sono i nostri avversari, sono dei lavoratori. Bisogna stare attenti all'infiltrazione delle destre nel movimento studentesco perché la democrazia non è la destra. La democrazia è quella che ci siamo conquistata conquistati con la Costituzione e la lotta di liberazione. Mi sono spiegata? Assolutamente sì. Signora. Allora io adesso sono qua emozionata perché ho sentito eh, cosa è successo l'altro venerdì, l'altra manifestazione a Roma e a Torino. Non sono gli studenti, sono i COBAS, sono le infiltrazioni che penetrano nei vostri movimenti giovanili perché voi siete puri, genuini, la vostra rabbia va, ehm, dovete gestirvela voi con la vostra purezza, con i vostri diritti, con la vostra crescita. Mi spiego, sì. capaci anche di sbagliare, perché chi hanno picchiato a Torino sono quelli dei Cobas che vi hanno, hanno violentato la vostra lotta, vi hanno ehm, portati alla... Ah, anche adesso le parole merda, queste cose, io capisco questa ragazza, no? Ehm, comunque torna a bomba, avete i pieni diritti, l'alternanza scuola-lavoro poteva essere una cosa positiva, non si deve morire per tutti, per questo ragazzo e per tutti quelli che muoiono sul lavoro. Però dovete difendere questa vostra crescita, essere capaci di mettervi insieme, L'occupazione è una parola d'ordine che noi nella nostra gioventù utilizzavamo nelle fabbriche, utilizzavamo nelle università. Ma mentre si parla di occupazione vuol dire capire che significato ha che obiettivi abbiamo per raggiungere che cosa. Vuol dire farsi un programma, farsi delle idee alternative. La maturità non la vogliamo così. Bene, come la volete? Allora fate delle proposte. Non dire che il governo è merda come sta dicendo adesso la speaker. No, allora, non ci piace questo, cosa vogliamo di diverso. E poi tanti auguri, in bocca al lupo, mi avete fatto tornare giovane. Grazie molte. Chi aggiungere... sei tu? No, sono... sai anche cosa, un po' il ruolo che diceva delle forze dell'ordine, degli infiltrati durante le manifestazioni, siamo qua anche per quello, perché le ho vissute da piccola quando mi portavano loro a manifestare, arrivavano i gruppi estremi, a, a, a, a, come dire, è anche una forma per denigrare la manifestazione, per farla non riuscire. No? E le forze dell'ordine andavano giù col manganello. Siamo, poi sono cresciuta e sono andata al G8, piuttosto che ai presidi della TAV. Piuttosto, eh, di nuovo le forze dell'ordine contro... È vero che erano manifestazioni pacifiche, ma ci cioè sono sempre dei gruppi che bisogna poi vedere da chi sono mandati, no? Che vanno chiusi, no? che vanno eliminati dalle manifestazioni, un po' il senso di quello che diceva lei. Allora le forze dell'ordine ci vanno giù con i manganelli, ma sono individuabili questi gruppi. Mandiamoli ma a fanculo noi anche. No? Lei ha partecipato al G8? Sì, sì, sì. E... Come è cambiato il suo rapporto con le istituzioni dopo quello che è successo, dopo quello che ha visto? Ma sai, io lavoro all'interno delle istituzioni perché lavoro nell'ente pubblico, avrei un mondo di cose da dirvi. E... Non è che sia cambiato, non mi aspettavo quello prima e purtroppo vedo che continua ad essere così. Le istituzioni vogliono che siamo sempre più lontani dal territorio. Adesso tutte queste parole che si sentono... Non tutte a... le istituzioni. No, mamma, sì, sì. Guarda cosa è successo adesso anche a proposito della pandemia. Parlano tanto che la, la sanità non era più nel territorio. Ma io lavoro nel contesto ambientale e, e chi, chi deve vigilare sul territorio di nuovo non, non c'è. La politica è poi quella, di allontanare dalla realtà territoriale. Ma io non sono d'accordo, perché non, la politica di per sé è quella che voi state facendo adesso. Voi state facendo sì, politica. Bene, Qua si fa sono, sono i politici, perché la politica di per sé è un diritto che ci siamo conquistati con la liberazione. Perché prima c'era un unico partito, c'era i fascisti e la dittatura. Allora, non sono i partiti. Ma va! Dai, no, ciao, io no, io no, no, no, non è la politica, attenti perché voi state Matti. facendo politica, se non si può sputare addosso questo diritto degli ideali che si trasformano nell'esercizio degli ideali in politica, guai a fare quello, non so se mi sono spiegata, eh? certo. perché non si può dire che la politica è una cosa sporca, non è la politica, è l'esercizio. E poi andiamo avanti. Ecco. Io guarda mi sfogo su questo perché l'ho passato in tanti anni di vita, avevo una speranza perché si capirà che io ero una donna di sinistra, <ride> penso, ecco. E abbiamo sbagliato anche noi alcune cose, però anche questi slogan hanno i toni e i tempi delle nostre battaglie, lotta dura senza paura, lotta dura. Mi viene la pelle d'occa a pensarci. Detto questo, non dimenticatevi che voi state facendo politica e siete puri. E la politica è una cosa bella, non dimenticatevelo. Insegnate ai politici a fare politica. Mi sono spiegata? Assolutamente sì. Allora, vi faccio tanti auguri e poi adesso non si dice più un in bocca al lupo, si dice ancora alla balena e sai come si risponde? Sperando che non caghi, <ride> hai capito? Lei è cresciuta a Torino? Scusa? È cresciuta a Torino lei? Io sono nata in via Gaudenzia Ferrari sotto la mole. Pensa mio padre era un poliziotto, mia mamma e mia nonna comuniste. Quindi pensa che bello imbrugolini. <ride> mia... Mio nonno non aveva preso la tessera del fascio, lavorava alla Fiat e ha dovuto vivere clandestino. Mia mamma buttava i volantini in via Rossini, angolo via Gaudenzi Ferrari, e l'hanno portata con mia, mia nonna in Viasti. Viasti è dove i fascisti facevano... Sai che cos'è la famosa caserma di Viasti? Dove le SS e i fascisti facevano... Eh, mettevano... torturavano... Andatela a vedere. Due o tre anni fa mi avevano fatto artissima lì in questa vecchia caserma e, e quindi sono cresciuta in questo, in questo ambito, in questa famiglia e poi mio nonno si era messo a fare, eh, lavorava in modo nascosto e clandestino, detto questo, eh, poi vabbè sono maturata, potevo diventare anche io in un altro modo, però... Poi state facendo una battaglia di sinistra, una battaglia di, di eguaglianza e poi chiudi non dimenticatevi che voi in questo momento potete fondare la nuova politica perché questo è il modo, io ho cominciato così le mie figlie le portavo da piccole al primo maggio, alle manifestazioni non le ho indottrinate lo sentivano nell'anima poi abbiamo anche degli amici che hanno delle idee diverse. Però questo dovete fondare, non le sardine, questo, quello, quell'altro. Un nuovo, che io ci credo, eh? mi piacciono un casino questi ragazzi, un nuovo movimento studentesco. Con la parola d'ordine del diritto allo studio. Perché lo studio guarda al sud. Guarda i livelli di bassa scolarizzazione, il diritto allo studio è il diritto alla democrazia, alla conoscenza. Questa è la grande conquista. Dopodiché guarda, sono emozionata, bon. vedi che sono Si sente dal tono della voce, eh, signora. Guarda. Dovremmo fare un video, si vede dagli occhi. Scusami. Si vede dagli occhi. Si vede dagli occhi. Sì, guarda. Peccato che non c'era il video. E' una cosa bellissima quella che mi avete regalato oggi, regalato oggi. Eh, possiamo solo sapere il suo nome, giusto perché magari quest'audio rimarrà poi nella memoria storica del nostro paese. Possiamo sapere il suo dove nome. dove sei tu? Pinerolo. Ah, bel fiole. Allora, Rita uh -huh. Foti. Ok. Ti devo dire gli anni? No, no, no. no siamo. Si Rita Foti, abito a Torino, alle Vallette che è un quartiere popolare di Torino. E... di questo mondo, ma io... Dimmi come <ride> vuoi... quelli lì non voglio più sfilare, noi ce ne stiamo andando su, su, su, eh, ciao. Sì, no, ma io vengo. Ciao ragazzi, al lupo. Sì, di niente, signora. Ricordatevi in culo alla balena. Va bene. E come si risponde? Sperando che non caghi. Bravo, penso che hai cagata.